Buongiorno a tutti, in questo video tutorial vi parlerò delle diverse versioni di Thicklink, detto anche interfacce. Spero che possa essere illuminante e farvi capire in che tipo di versione vi trovate attualmente, ma non solo, vi voglio specificare alcune cose. Per esempio, il cambio di versione la può fare soltanto il docente allora nel momento in cui il docente cambia la versione automaticamente porta con sé anche i studenti nella nuova versione, anche loro si troveranno nella nuova interfaccia cosa che loro stessi non possono fare ma come si fa e dove si va eh, come si può tornare per esempio da Saima all'interfaccia precedente allora io seleziono qui l'icona che mi porta nel mio profilo e devo selezionare profile settings in questo momento un attimino faccio stop perché il profile settings, profile settings ti porta direttamente nella fatturazione che secondo me non è bene condividerlo anche se è in modo parziale eccoci qua nella pagina dei settings del profilo allora io devo andare nella parte generale e vado a cliccare sulla versione Saima allora, Saima ricetta e seleziono Robesi faccio salva mi porta automaticamente negli account settings di Saima eh, nell'interfaccia e qui io potrei anche andare a quella ancora precedente prima di Robesi e lo faccio anche perché così uscire per uscire e vedere l'interfaccia clicco su sync link eccolo qua e il nostro vecchio sync link nella quale potevamo una volta ancora anche caricare un sync link tramite un link ecco eh, non vado a ritornare qui voglio solo farvi dimostrare in questo video come cambiare allora in questo caso non si parte qui dall'icona ma dalle tre frecce e si trova la rotellina seleziona la rotellina, si va in interface settings e adesso torniamo un attimino a rovesci ok adesso va con il sync link questa è l'interfaccia di Rovesi. Vedete qui tantissime cartelle che ho creato con Saima perché Saima ti permette di poter riorganizzare molto bene tutti i tuoi contenuti e adesso io li posso volendo anche esplorare. Nella precedente interfaccia abbiamo Explore e abbiamo le collezioni. Le explore e collezioni quindi per il momento ci sono in Simon ci saranno presti, presto presto eh, insieme ad altre novità ancora adesso da rovesi invece con... non dare, non vado su Interface Settings seleziono Simon faccio Save Change ecco, questo è tutto spero che questo tutorial vi sia utile soprattutto ricordatevi quando voi cambiate interfaccia e solo voi, docenti Premium, potete, tutti possono cambiare interfaccia, ma i docenti premium, quando lo fanno, anche gli studenti automaticamente hanno la vecchia interfaccia. Grazie della vostra attenzione e alla prossima!